Quale messaggio dà il film? Ovvero c'è una speranza per la Calabria? C'è assolutamente una speranza per la Calabria perché noi siamo convinti che quel tipo di fine non sia una fine assoluta ma sia un rinascere, un rinascere in modo diverso, e in un modo migliore, cioè con la soppressione del male che sta dentro di noi. E in questo senso è un male che non sta solamente dentro i calabresi, eh, perché Anime Nera non è una storia prettamente calabrese, è una storia universale perché parla di conflitti eh, fra il bene e il male all'interno di, di una famiglia, di alcuni soggetti o di, di un unico eh, soggetto, quindi è un conflitto che può esserci a qualunque latitudine non solo in Calabria.